Signora, voi oggi avete raccontato la storia di Antonio perlomeno la sua storia, ahimè, carceraria ma avete anche raccontato il vostro dolore Il nostro dolore che è tanto che non, è, non passerà mai noi vogliamo solo avere giustizia che mio figlio non meritava comunque di morire così